Benvenuti in un'altra puntata di JavaScript in pillole, una breve serie dedicata all'approfondimento di argomenti, o comunque la spiegazione di argomenti, topic e concetti che possono migliorare la nostra comprensione quando ci approcciamo a React, oppure per alcuni dare quella base abbastanza solida di metodi e pattern di utilizzo comune all'interno di quelli che sono i principali framework. Nel mio caso dico React perché io ho un corso di React. L'argomento di questa pillola sono le differenze che ci sono tra i metodi index of find index e find, che sono tutti metodi che possono, appunto, iterare eh, un array ritornando differenti elementi. Il primo che andremo a trattare è indexOF, indexOF. Ritorna quello che è l'indice di un determinato elemento ricevendo l'elemento come parametro. Quindi, se io volessi avere con index of uguale, avrò array semplice dot index of. Mettiamo il valore che voglio cercare e metto 6. Vado con Solo. Index of e ottengo 5, che è esattamente l'indice a cui corrisponde il valore 6. Perché l'ho utilizzato all'interno di Array Semplice e non in array iniziale, perché se io andassi appunto a definire quello che è index off su array iniziale ecco che io posso solo unicamente andare a passare un valore e quindi qualora io passassi 6 e restituisce meno 1 perché sia index of che find index quando la condizione non è soddisfatta. Quindi nessun elemento all'interno dell'array che si va a iterare soddisfa la condizione, o comunque è uguale al valore che gli viene passato, allora ritorna meno 1. E in questo caso andrà a passare un valore. Eh, diventa abbastanza, abbastanza complesso. Ed è per questo che per questo tipo di ricerche, ricerche avanzate, si utilizza find index che si comporta esattamente come index of, ma la differenza è che const eh, trova indice uguale, prendiamo, magari in questo caso, un id che gli passeremo in maniera dinamica. E quello che farà sarà const index uguale array iniziale findIndex. Quello che lo differenzia dall'index off è che findIndex accetta come primo parametro quella che è la callback function che ci permette di accedere al singolo item all'indice dell'elemento che stiamo. Passando e al completo array che stiamo iterando e quindi ci permette di avere delle ricerche più avanzate. Ovviamente sia index off, attenzione che find index ritornano. Il primo elemento che soddisfa la condizione o che corrisponde al valore che gli viene passato nel caso di index off. Quindi, io qua vedete che volontariamente ne ho segnati due che hanno ID uguale a 3, ovviamente cosa che non dovrebbe succedere, però potrebbero esserci due parametri di ricerca che sono identici e quindi potremmo dover avere un tipo di richiesta più, eh, più, più profonda per fare una richiesta, una ricerca, scusatemi, più approfondita e allora, come vedete entrambi ritornano il primo valore. Dopodiché si dichiara quella che è la condizione o predicato che vogliamo che venga eh, soddisfatto, quindi avere che item.id sia uguale o uguale a dei d e allora noi adesso andiamo a console.logare index quindi li passiamo trova indice e gli diamo come valore 3 come vedrete lui andrà a trovare la posizione numero 2 facciamo che questa cosa qua return index e quindi noi diciamo che vogliamo array iniziale di trova indice questa roba qua array iniziale di trova indice ok console log e ci siamo perfetto andiamo a salvare e come vedete noi otteniamo quello che è il primo tra i due valori se appunto andasse avere questo che a 3 otterremo questa volta mascherina questo è molto importante da tenere presente volessi semplicemente ottenere l'ultimo mi basterà praticamente avere un reverse del dell'array al quale sto lavorando. In questo modo ottengo mai, ma semplicemente perché ho ribaltato uh, l'array. Attenzione che questo metodo muta l'array e ne restituisce un uh, nuovo reference, ecco, non è che uh, non fa niente. Adesso questo array sarà al contrario. Ma qualora appunto io volessi specificare ancora di più il mio predicato, posso dire che item .it deve devessero uguale, uguale a id, and magari uh, Qt, magari item .qt, percentuale 2 deve essere uguale, uguale a 0, quindi deve essere pari. E quindi in questo caso vado a trovare maglia perché mi permette di avere un predicato più avanzato e di fare una ricerca molto più dettagliata. Ovviamente qualora andassi a porre una condizione. Che, che non soddisfa niente, otterrò meno 1, in questo caso ottengo undefined perché qua è trova indice di meno 1, ma se io andassi a consullocare semplicemente trova indice di 3, otterrei meno 1, infatti ottengo meno 1. Metodo molto utile per semplicemente controllare se un determinato elemento sia presente all'interno del nostro array. Nel caso io ottenga un valore maggiore di meno 1, vuol dire che l'elemento c'è se ottenessi meno 1 dire che non è presente, ad esempio dovessi decidere se inserire un elemento piuttosto eh, che non, oppure skippare e passare al prossimo, ecco che sicuramente questo è un ottimo metodo, controllare che l'elemento sia presente solo almeno una volta all'interno del mio array, della mia lista ipoteticamente, passando invece a quello che è il find method. Find invece si comporta esattamente come findIndex, quindi trova elemento, solo che a differenza di findIndex non restituisce l'indice, ma restituisce l'intero elemento che soddisfa la condizione. Anche lui accetta, anche lui accetta un, una callback function, Quindi prende item e tutti i suoi amichetti e ci permette di definire quello che è un, quello che è un predicato, e al soddisfarsi di questo predicato restituirà l'elemento. Quindi se io qua andassi ad avere console.log di trova elemento passandogli questa volta 3 se io vado, ottengo undefined, perché l'elemento ovviamente non esiste, visto che la condizione è insoddisfacibile, vado a posizionare 0, ottengo maglia della UV. ok? Questa è la differenza tra questi metodi. La differenza di utilizzo è molto più, dipende molto più dalla casistica, nel caso io avessi un array di questa tipologia comunque molto semplice, in cui posso ricercare il singolo valore, posso utilizzare eh, indexOf, of volessi partire dal fondo lì ho anche last index off. Nel caso avessi bisogno di avere un, una ricerca più avanzata, ma magari il mio interesse è solo quello di andare a controllare se l'elemento sia presente all'interno di una determinata lista, allora find index, eh, utilizzato per controllare che il risultato di index sia diverso da, da, da meno 1, per controllare appunto che sia presente o no, e Un'ottima soluzione piuttosto che andare a cercare l'intero valore e restituire l'intero valore, sicuramente ci risparmia uh, della memoria e, e sicuramente la soluzione ottimale la, nel caso il problema fosse quello, quando invece abbiamo bisogno di ritornare un elemento specifico, di ricercare un elemento, trovarlo e restituirlo, allora non c'è scampo che bisogna utilizzare Find perché ci ritorna direttamente l'elemento e il codice comunque è molto più, più semplice ed immediato.